quindi agosto pieno periodo delle melanzane sono, quasi stanno finendo come le facciamo? facciamo delle colpette di melanzane con fritte, buone, già sono buone quando si parla di fritte, già sono buone con all'interno questa la provola affumicata questa è roba che viene dalla campagna, strepitosa quella affumicata da... meravigliosa e poi l'accompagniamo con che cosa? una piccola salsetta prima pensiamo alle melanzane che cosa si fa? si prendono le melanzane così anche diverse tipologie, però che cosa accadrà? che queste si cuoceranno prima perché sono più piccole e queste più tardi perché è più grande allora mettete al forno 180 gradi e lasciate cuocere le più piccole per 20 minuti le più grandi per 40 minuti una volta cotte, le faccio vedere già cotte La apro così morbida morbida guardate la polpa così ed è pronta poi ho cotto anche l'aglio al forno e vi farò vedere che sarà utilissimo utilissimo, capito a me? Allora, quindi così ecco qua prendo la ciccetta qua tutta ciccia, vado e metto lì dentro vedete, con cucchiaio facilmente e ancora sono calde, eh? Perfetto una volta lasciate un po' scolare un po' rotte così col cucchiaio, guardate Ecco qua, metto qua dentro, sentite, attacca! Eh? La musica nostra eh? siamo pronti, eh? Allora, che facciamo? Eh, gli diamo il gusto, che cosa? Allora, io andrei con del parmigiano, così assorbe anche l'umidità. Un po' di sale, un po' di pepe se vi piace il pepe, eh? Tutto facoltativo Poi, il basilico vi piace? A me si sì, da morire Quindi, metto anche il basilico Coltello ceramica, così Non si rovina, non diventa nero, non si ossida Metto dentro Giriamo, vogliamo sentire? Che dite? Assaggiate sempre, la melanzana può essere più dolce, più amara, assaggiate Già è buona allora, un ovetto lo rompiamo un po' serve per apprendere un po' anche le, eh, la polpa delle melanzane Basta così Poi, l'aglio, guardate qui, eh? Guardate che figata, eh? Guardate qua, seguitemi e qui c'è solo la crema di aglio, guardate perché l'ho cotto in forno e sarà molto delicata Ecco qua, perfetto Giriamo, bene bene Se vedete che ancora è troppo bagnata e lo vedete da, questo, da quando muovete l'impasto, vedete? A che fate? Così, poco poco poco un po' di pane che assorbe l'umidità, Poi, passiamo al secondo passaggio mi raccomando, fatele scolare bene Io oggi sono andato di fretta perché vi devo far vedere come si fanno queste polpette voi avete più tempo, fateli, lasciare scolare, allora datemi della mia provola meravigliosa Buona, affumicata vera questa, eh! Non so, Joy! Prendo l'impasto così Pol... allora, perché affumicata? Perché ci sta da Dio, da paura, ci sta benissimo, poi, qui, vado, senza uovo, senza niente, zacchete! Vai così Vai, bella Tanto l'umidità la prende Prende il pangrattato Io ho fatto un misto di pangrattato, eh Quello sottile sottile E poi ho messo anche del pangrattato lì Proprio dorato Per le fritture Parto, eccole qua, andiamo a friggere Allora, piano piano sono brutte, eh? Non so ponte perfette ma però abbiamo fatte leggere senza farina guardate qua Nel frattempo facciamo la salsa quindi un goccino d'olio, poco poco ma buono rametto di basilico e intanto qui, guardate che meraviglia Ah, che spettacolo, ragazzi! Intanto butto le altre vai mamma mia che bellezza metto l'aglio in camicia, eccolo qua guardate, ho la cipolla, come volete voi pomodoro melato fresco, eh! È estate così, bello, rotto con le mani, guardate qua che roba! Che profumo, che bontà! Che cos'è? su qua! Vabbè, fa niente! Levo il basilico e l'aglio aggiungo pochissimo sale poco poco giriamo così un po' lentino deve essere, che si deve inzuppare Stop! Basta! Mettiamo qua robetta, mamma mia, che spettacolo ecco qua prendo quelle che sono uscite prima dovrebbe essere questa? no? tutte calde, sono, mamma mia, vabbè che bontà mm. una bontà Mmmh! Cioè, avete se sentito? Un kraffel! Un craft e la marmellata! Invece la marmellata, ci sta! La provola e il sucretto questo qua di pomodoro! Vi raccomando, finché siamo in stagione, facciamo questi piatti strepitoso, buono, anche per i bambini, fai mangiare verdure! Provato, stagionale, economico e una bontà! Guardate qua, che spettacolo! Mamma mia! Questo è proprio golo... È gola profonda, Vai, Guardate qui! Wow! Oh. Mmm! Questo affumicato ci sta da paura!